Conscivati perché è la, nuova, è la vera novità del Partito Democratico, gli altri rappresentano e contengono schemi vecchi, anche arnesi vecchi della politica. E per contro quando vedo sia sul territorio che soprattutto in Parlamento che si comincia a ragionare di legalità, di trasparenza, di ambiente e su temi più specifici contro gli F-35, contro la guerra, vedo che ci ritroviamo sempre con Pippo Civati e anche sul territorio qui a Venezia ragioniamo nello stesso modo. Non se ne può più di una vecchia politica che vuole ancora continuare a dominare all'interno del Partito Democratico.